magia. Secondo voi cos'è la magia? Qualcosa che viene da lontano, da qualche punto nascosto nell'universo, fra le stelle, le galassie? Oppure qualcosa che viene dal passato, dai tempi di Mago Merlino, dagli Egizi, da Atlantide? E se scopriste che la magia viene da dentro di voi, ed è qui, ora, tra persone che continuano a credere nelle fantasie e i sogni di quando erano bambini... Questa storia inizia in un paesino del nord Italia, vicino a Torino. C'era nebbia quella sera. o combina la sua? Lo sa che la sei è settore? Mm, Joan! Ma passa troppo tempo la stanza. La duri a sortire pieno un po' d'aria. Alla sua età, mi stava sempre fuori a giochi con la bala o con i bocci. E eh, lui preferisce stare dentro. E non è normale. Ma che problema c'è? Ma piace la gelatina, buon amore, ma? Roberto! La stigana è pronta! Ti puli il spettello. Mentre una minuta mangia. E mangia? solo una cosa che proprio non sopporto è la mancanza di puntualità. Se ti dico che la cena è alle 7, io mi aspetto che alle 7 in punto tu sia seduto a tavola. Sì, papà. Vedi che non succeda più, Roberto. venire alla partita? Perché no? Devo finire di lavare. E poi mio padre non mi darà mai il permesso. Sta per fare buio. E tu esci di nascosto? Certo, come no? Dai ed è da una settimana che pianifichiamo questa partita. Tu sei uno degli attaccanti. Fai come vuoi, se cambi idea sai dove trovarci, ok? Non No! Maledizione, ma da dove è arrivato? 450 mila, forse meno. Vieno che vinceremo agli ragazzi, poi c'è chi non Fate i bagatti ragazzi, la guerra è finita. ah! sei? Da dove vieni? Ero sicuro di aver sentito uno schianto. Devi fidarti di me, ok? Dovresti stare qui questa notte, non posso lasciare che ti vedano, tornerò domani prima dell'alba, tu resti qui vero? evitando no no è solo che bella fare darci pacco prima della partita abbiamo giocato con un uomo in meno in campo non è colpa sua l'amore della mamma doveva finire di lavare i piatti almeno li hai lavati tutti obertino oh non farlo piangere che suo padre è uno sporco sbirro se vuole ci mette tutti dentro <ride> ora basta senti strambo questo non è il tuo posto Continua a fare i tuoi esperimenti da demente per conto tuo. Mi dispiace, non avrei dovuto dirgli dei piatti. Non avrebbe fatto alcuna differenza. Domani invece ci sarai? Sì. Sì, certo. Ehi, hai... hai sentito un rumore forte mentre eri al campo? Tipo di uno schianto. Mm, no. No, perché? No, nulla. Aver sentito la cava qui vicino. Alcune volte di notte fanno esplodere le mine. Sì marte la sonda si troverà in una posizione più avanzata rispetto a quella che è Ho oh, pensato che avessi fanno. Ha so, un odore orribile, ma ti assicuro che il gusto non è male. Cosa. Come. Da dove vieni? Ieri ho visto qualcosa. Non sono sicuro di cosa. E poi lo schianto. Non sei di questo pianeta vero? Puoi dirmi qual è il tuo nome? Roberto! spirale e questo è il tuo nome oddio sono in ritardo devo andare a scuola ci vediamo dopo lezione ok a dopo No, non posso venire. Perché? No. Lo so, lo so, mi dispiace. È che devo andare a casa e lavorare su un nuovo esperimento. Un nuovo, un nuovo esperimento. Un nuovo fluido. Ancora. Perché ti pescas questa, questa porta al parco? Io. io stavo venendo qui per avvisarti non ci sarei stato per giocare allora io giro qui la prossima volta si sì, si sì, sì. Questi segni li ho già visti. Sembrano quelli... Non possiamo stare qui. Questa è camera mia. Eh, lo so, è un po' come il formaggio. No, no, no, no, no! Questo non si mangia. Sì, lo so Avrei dovuto prendermi più cura di lei Come hai fatto? Lo hai pensato? Ci hai creduto? funziona ma io ci ho creduto Roberto! Accesa la stanzia! È arrivato Michele per giocare! Sì, un attimo mamma! Come ti la sbucciate tanto? Rispondi! Scusa, stavo leggendo. Mm. Michele è qui. Ti lascio giocare. Ah, Roberto Berto ricordi, eh. La segna alle asseture. Cosa? Sì, alle sette, hai ricevuto. Cosa? Sì, lo so, mi sono comportato male prima. Mi dispiace. Solo che in questi giorni sei più strano del solito. Sono venuta a chiederti se volevi venire a giocare al campo con me. Sì, volentieri. Mi farebbe bene un po' d'aria fresca. Che diavolo! Se adesso tolgo la mano, mi prometti di non urlare. Io non so da dove cominciare. Lei è Spirra. Spear? Sai, l'altra sera, quando ti chiesto se avevi sentito un rumore insolito. L'altra sera la stai tenendo nascosta da così due giorni. Sì, ma... L'ho chiesto perché mentre eri al campo è successo qualcosa di strano. Senti, io non so chi sia. O che cosa sia. O da dove venga. Però... So che qua per un motivo. Quale? Mm, non lo so. Però mi hai insegnato delle cose. Che tipo di cose? Non devi dare di matto, ok? Cosa stai facendo? Come? Come hai fatto? Come si fa? Basta crederci e volerlo. È un po' come nei sogni, puoi fare tutto quello che vuoi. Quindi posso riuscirci anch'io? Credo di sì. Forse ti serve ancora un po' di pratica. E perché se no? Cosa c'è? È solo che non capisco perché non mi hai detto di lei prima. Dopo tutte le volte che ti ho coperto le spalle quando un esperimento non andava a buon fine. Non ti fidi ancora di me? No, non è questo. Pensavi che non riuscivo a mantenere il segreto? No. Aspetta! Devo andare a parlarmi. Dove pensi di andare, sfigato? Dov'è il tuo amico strambo? È rimasto a casa? Starà giocando con le sue cose da demente Wow, wow, wow, wow! Non così in fretta Abbiamo appena iniziato col te Ti vogliamo aiutare. È tempo che tu capisca quali compagnie sono da evitare. Ehi! Hey! Guarda, guarda. Al grido d'aiuto, lo strambo è apparso subito. Lasciatelo stare! O se no, chiami il tuo paparino. <susurra> di poterlo fare. Dov'è Spear? Devo trovarla. Spear, dove eri finita? Mi hai fatto spaventare. Devi andare. Così presto! Ho ancora tante cose da insegnarmi! Successo! Ma dove è finita? Non lo so, ma so solo che tornerà. Azzurro, la tua casa, la